Buongiorno e benvenuti a questo incontro di dialogo e di approfondimento delle politiche eh, e delle pratiche di gestione e di promozione della salute mentale. Eh, incontro che fa parte di un ciclo di incontri promosso da Thais Tomé, che è una collaboratrice del eh, Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, eh, psicologa, counselor, eh, da diversi anni eh, lavora all'interno dei, eh, dei contesti di, di prevenzione e di promozione della salute e eh, una delle tematiche trasversali che sta sviluppando è proprio quello del dialogo tra eh, approcci, professionisti, eh, esperienze per andare a dare mh, profondità, a sviluppare eh, il confronto e la diffusione delle, delle migliori pratiche per ehm, sviluppare progetti intorno al tema della salute mentale. Con noi c'è Cecilia, Cecilia Edelstein, ehm, eh, psicologa, terapeuta familiare, mediatrice, eh, fondatrice di Shinui, che è un centro di formazione e di ricerca sul pensiero sistemico, sulla terapia familiare, eh, eh, centro di formazione che vuole anche diffondere proprio le, le idee, il pensiero della sistemica tra gli operatori e tra eh, professionisti legati al mondo dei servizi, ed è anche fondatrice e presidente del CIPRA, del coordinamento italiano delle professioni di relazione di aiuto. Eh, con questo ruolo, ehm, eh, Cecilia, grazie anche alla sua grande esperienza nazionale e internazionale all'interno del mondo della consulenza, della terapia ehm, eh, e dello sviluppo della salute mentale, a partire da una serie di, di principi e di presupposti eh, legati al mondo della sistemica, ma anche legati a quello che sono... Eh, i nuovi concetti di aiuto e di, e di salute, eh, ecco, ci racconterà un po' l'esperienza del Cipra e anche quali sono i, i principali eh, eh, elementi di confronto e di discussione. Io sono Pierpaolo Dutto, direttore della Scuola di Counseling Pratiche Sistemiche e ho il piacere di lasciare la parola a Thais che condurrà questo, questo dialogo e questo confronto. Grazie per Paolo, buongiorno a tutti, eh, ringrazio anche Cecilia Redenstein per questa opportunità, eh, giusto per localizzare un po' questo nostro incontro, eh, questo è il quinto dei webinar che abbiamo fatto, sempre collegato a, al contesto di salute mentale partendo da Trieste, no? partendo di, del lavoro di Franco Basaglia e di tutti quelli che No? Eh, hanno sviluppato il suo pensiero, il suo lavoro, le sue pratiche. Questo è stato anche motivato da um, movimenti che ci sono, dico in Italia e anche in tutto il mondo, eh, perché abbiamo sempre una complessità di azioni, di pensieri e abbiamo anche dei rischi di retro retrocesso tante volte, no? perché ci sono interessi diversi, idee diverse che non sempre vanno tanto per verso della salute e cos'è la salute, cos'è la salute mentale, cos'è curare. No? Ci sono idee tante volte che sono un po' diverse in questo senso e, e anche arriviamo a una dimensione politica tante volte. Allora questi, queste discussioni, queste riflessioni hanno lo scopo proprio di rinforzare eh, i legami le riflessioni e eh, questa idea proprio di cos'è curare, cos'è veramente seguire, curare, eh, offrire il meglio alla persona che possa vivere, diciamo, eh, la sua eh, complessità, la sua vita. Eh, bon, io la prima cosa che penso che sarebbe interessante no, di discutere eh, sarebbe proprio, pensavo di dire qualcosina sulle basi proprio no? del lavoro di Vasalia, e poi fare queste connessioni. No? Abbiamo fatto eh, alcune discussioni in temi diversi e oggi abbiamo eh, questa idea di fare delle connessioni con una visione, uno sguardo allargato, sistemico, no? che poi ci dirà meglio Cecilia, ma che ci aiuta anche a capire tante cose e a, a, a, a affrontare tante questioni di oggi. No? Basalia è, ha fatto tutto questo grande cambiamento eh, in proporzione anche in Italia e che poi abbiamo veramente tutto un movimento nel mondo. No? Vi dico di tante esperienze che ci sono, eh, Cecilia ci potrà raccontare altre. Eh, dico del Brasile per esempio che è il mio paese di origine no? la nostra riforma psichiatrica è stata molto molto ispirata sul lavoro di Basaglia che è venuto lì e ci ha fatto capire che c'era un altro modo di curare le persone in sofferenza no? eh, boh, possiamo dire che la, le basi sono prima di tutto per la sua famosa frase che, che apre no? un mondo di mettere la malattia tra parentesi, no? tra parentesi, cioè non devo guardare quello in primis. Eh, emerge la persona, la persona in tutta la sua ricchezza, la sua complessità e, nei, e i suoi bisogni. No? Eh, I bisogni proprio della vita, bisogno di abitare, bisogno di un lavoro, bisogno di relazionarsi con le persone e con i contesti del suo territorio. No? E, e, e lui con questa idea è partito a, alla pratica no? e gradualmente, come sappiamo, eh, c'è stato tutto questo movimento di chiusura dei luoghi chiusi, di cura, che erano i manicomi, no? di, di, di chiudere le persone dentro, erano là tutta la vita e, e, e questo era ha aperto. Aperto Concetti, ha aperto un manicomio, no? Eh, con la forza di legge, che c'è stato nel 1978, e questo veramente è stato un grosso movimento. Eh, Quello che oggi ci sono tante discussioni e tutto è: eh, si, si riprende il suo proprio pensiero, che è rimasto aperto, no? Che è eh, non, non si è arrivato a, a un modello fisso e questo è, è sempre aperto a trasformazioni, a riflessioni e noi abbiamo questa spinta del momento con tanti altri bisogni e altre complessità che eh, dobbiamo veramente sempre essere in movimento, discutere, trovare altre, eh, altre strategie, altre risorse, tutto quello che possiamo costruire insieme no? Bo, eh, sarebbe un po' questo e allora la, la prima domanda mia a Cecilia sarebbe un po' questa no? di tutto questo come possiamo connettere con lo sguardo sistemico con quello che fate eh, oggi e così partiamo dal generale e poi arriviamo a delle cose più in dettaglio. allora buongiorno Thais Pierpaolo, grazie per avermi invitato per questa occasione. E, e dunque, la prima domanda a Thais che mi fai è come eh, ciò che è accaduto può oggi essere connesso con ciò che conosciamo come l'approccio sistemico o il pensiero sistemico. E, Direi che i punti di incontro sono molti, e sono tanti, malgrado sono passati da allora quasi 45 anni e quindi la situazione è evoluta e non è più la stessa, no? Ehm, però credo che ci siano alcuni punti eh, di riferimento e di base nel pensiero sistemico e nell'approccio sistemico che si connettono direttamente con quest'idea di umanizzare tutto l'ambito della salute mentale, no? Non so se in ordine di importanza, perché sono tutti molto importanti, sono connessi fra di loro, mi viene da dire che un primo aspetto della sistemica ehm, e dell'approccio sistemico è quello di depatologizzare. E capire la persona e non inserire le persone all'interno di riquadri, di diagnosi eh, che certamente possono essere a volte di aiuto ai professionisti, sono meno di aiuto per le persone dirette interessate. No? Depatologizzare implica entrare nella vita di una persona, capire il senso e il significato di ciò che sta vivendo e di eh, quello che eh, gli accade. Il secondo punto che sicuramente è connesso è che la sistemica dice lavoriamo prima sulle risorse, non sul problema. Cioè quando lavoriamo sul problema andiamo sempre più dentro il problema. Se prima di tutto facciamo emergere le risorse e quando non le troviamo dobbiamo avere comunque una base di risorse, allora nella sistemica diciamo che sarà possibile insieme fare qualcosa. C'è un terzo punto che si è sviluppato a partire diciamo dagli anni 90, che è ehm, un, un, un aspetto, secondo me, assolutamente importante e non secondario, che sostiene che la persona diretta interessata, il cliente, il paziente, l'utente, come lo vogliamo chiamare, sia l'esperto di se stesso. Noi, come operatori, come professionisti, Possiamo essere esperti della comunicazione, di processi umani, di co-costruzione, di narrazione per magari anche aprire, allargare nuovi orizzonti, e poter avere altri punti di vista, attribuire appunto altri significati di quelli che la persona attribuisce e che le fanno del male. Però eh, quest'idea, che la persona o le persone che noi stiamo accompagnando, siano loro le esperte di loro stesse, ci rende, secondo me, eh, da una parte ci pone in una posizione, come Cecchino dei maestri milanesi diceva, di curiosità, ma di sana curiosità, di voler davvero capire anche l'unicità della persona e il suo vissuto. E da un'altra parte eh, ci, ci consente eh, di dargli dignità, di dare fiducia in se stessa. Ci consente anche di partire da una posizione che non possiamo sapere, non possiamo interpretare per ciò che abbiamo imparato qualcosa che riguarda la persona stessa, perché la persona stessa non solo, ma è anche unica e quell'unicità, insieme a ciò che noi abbiamo imparato, allora rende possibile incominciare a creare delle storie o delle narrazioni che possano avere senso quando le persone sentono magari che senso non ha o che eh, è una storia che si ripete, che fa male, che è troppo stretta. No? è possibile vivere in maniera diversa. Questo è quello che noi possiamo fare. E questo punto è connesso al fatto che eh, sempre più questo è legato sia alla sistemica, però a una pratica di un movimento che oggi esiste, che sostiene che le persone dirette interessate devono far parte delle decisioni che si prendono su di loro. Cioè, i luoghi di incontro dei professionisti che sono, teoricamente, per parlare delle persone, ehm, c'è un movimento sistemico oggi che dice, e, molto, e non solo sistemico, che dice è molto importante che quei luoghi siano condivisi con i diretti interessati, che le decisioni vengano prese insieme, che la discussione sia una discussione aperta e che la persona sia libera di poter dire anche quali sono i suoi desideri, quali possono essere i suoi sogni, quali sono le proprie necessità e connetterle con quello che stiamo dicendo come professionisti che non deve essere un segreto. Un ulteriore punto della sistemica, anche molto importante, eh, che ha incominciato a sviluppare queste idee ancora negli anni 70 è il discorso della reti, delle reti, delle reti sociali, delle reti professionali, e ehm, questo ci consente di arricchire lo sguardo. E effettivamente se prima all'inizio parlavo anche della ricerca delle risorse, ci consente di creare delle risorse, di offrire delle risorse, mh, oltre al fatto che è una pratica necessaria, perché molte volte una persona viene trattata da diversi professionisti che non sono in contatto fra di loro, allora, la rete ha anche un aspetto informale fondamentale, non lo dico io, questo è, è un'idea che così si è sviluppata e l'aspetto informale è anche molto importante, cioè la relazione che gli stessi professionisti che costruiscono la rete attorno alla persona hanno fra di loro con anche una certa flessibilità e non rigidità rispetto a ciò che ognuno deve fare no? perché possa fluire. E forse un ultimo punto che a me verrebbe da elencare in questa domanda che mi hai fatto, Thais, è il fatto che il pensiero sistemico è una cosa, la pratica sistemica è un'altra. All'interno della pratica sistemica è possibile lavorare con individui, ma l'approccio sistemico nasce come terapia familiare e vale a dire come incontri insieme alle famiglie che vede nei familiari più stretti la risorsa più grande per poter cambiare dinamica relazionale che favoriscano non solo i sintomi che una persona è portatrice, ma il benessere dell'intero nucleo familiare. Sono i rapporti più intimi, le emozioni più intense, si vivono all'interno della famiglia. E quindi questo non lo dico perché la famiglia è la ragione, è il motivo. Una volta eh, si vedeva la terapia familiare, c'era chi poteva criticarla perché diceva che trovava nel rapporto genitori figlio, nelle relazioni familiari, i motivi del malessere. E poi si è incominciato a dire che quel malessere lo portava avanti una persona, come se portasse no, la bandiera insieme ai sintomi, qua eh, stiamo male. Pur non potendo dire che nulla di ciò sia vero, noi non cerchiamo i motivi, però lavorando con i rapporti significativi e creando insieme dei cambiamenti, questo può, nella mia esperienza in terapia familiare, si creano magie molto velocemente. Cosa che eh, con gli psicofarmaci non accade, con gli psicofarmaci magari da una parte si abbassano, scompaiono dei sintomi, da un'altra parte ci sono effetti collaterali indesiderati e da un'altra non trattiamo il malessere che è un malessere psichico mh? e quindi che parla di, di quello magari su questa domanda mi fermo qui potrei dire altre cose però insomma mi sembra che siano sufficienti mi aggancio a una cosa perché <ride> poi vado avanti eh, perché non so c'è un po la discussione no anche um, di paradigmi del cambiamento di paradigma del biomedico al biopsicosociale no tutto, tutto questo quanto eh, si dice che eh, in una di queste pubblicazioni, mi ricordo che mi è molto eh, fatto pensare, no, perché oggi abbiamo giustamente un eh, emergere delle neuroscienze molto, no, eh, diciamo… Virulento, <ride> dominante. <ride> Bravo. Sì che da una parte è giusto conoscere il cervello, tutti i meccanismi, tutte le potenzialità e tutto, no? però eh, mi ricordo se non mi sbaglio, eh, sì, penso che era una, eh, un pezzo di un articolo di, di Mezzina, eh, dove portava un po' questo pensiero che questa, eh, la neuroscienze, va benissimo che ci sia la ricerca e tutto, però c'è un rischio di una eh, neo... Biologizzazione, no? eh, tornare un po' al, eh, al meccanicismo delle cose e che questo un po' prende la scena e, e si lascia da parte altre cose, nel senso di eh, pensare che è tutto sul cervello e che poi alla fine, se dai un farmaco, si risolve perché chimicamente eh, si stabilisce qualcosa, si stabilizza qualcosa e via, no? e basta. Allora diceva un po' di questo rischio, di una neo-biomedicalizzazione eh, di, di questo discorso di tutto neuro qua, ne vediamo anche i termini, neuropsicologia, la neuro, eh, neuromotricità, eh, tutto, tutto guadagna un po' questo neuro prima, eh, che, che po potrebbe esserci un po' questo effetto. Cosa, cosa ne pensi di questo? Beh, sono, mi viene da dire che sono totalmente d'accordo con te e in quanto non solo sistemica, perché diciamo che se allora, dico questo, non solo come sistemica, ma anche nel ruolo che ho di presidente del Cipra, fondatrice del Cipra. Questa è un'idea fondamentale all'interno del Cipra. Magari poi dopo parliamo del Cipra. All'interno eh, del, del pensiero sistemico, ehm, la nascita, e della pratica sistemica negli anni '50 accade in due poli diversi. Uno è nella sponda est degli Stati Uniti, eh, con professionisti come Ackerman, come Minucin, Salvador Minucin, che ho conosciuto bene, con lui ho fatto eh, formazione, una specializzazione. Lui aveva incominciato, quando è arrivato negli Stati Uniti, all'inizio inizio anni 50, a lavorare in una Child Guidance, che sarebbe una specie di neuropsichiatria infantile nostra, e la prima cosa che lui ha dichiarato è stato, io non voglio diagnosticare bambini, non voglio dare loro degli psicofarmaci, voglio vederli con i genitori. Ora, perché ciò che lui ha fatto ha avuto così tanto successo perché lui ha saputo anche documentare il lavoro che faceva e dimostrare che nel giro di poco tempo bambini, ragazzini insostenibili o con dei sintomi eh, sicuramente marcati dopo pochi incontri in famiglia e con i genitori stavano tanto, tanto meglio. Questo è l'inizio della pratica di Salvador Minucin, che non è certamente l'unico e la spondesta, adesso non farò una lezione su come nasce, eh, nascono gli approcci sistemici, ma quello è un filone ehm, dove contemporaneamente, inizio anni 50, un altro gruppo, Guidato da un epistemologo, biologo, antropologo chiamato Gregory Bateson, costruisce un gruppo di ricerca perché vuole studiare la comunicazione umana in situazioni in cui c'è un disagio psichico. Nelle loro osservazioni, hanno ah loro. Era un gruppo di studiosi, un gruppo che faceva ricerca attraverso l'osservazione, per cui è un movimento molto diverso dai clinici della sponda est, che però ciò che hanno in comune tutti gli approcci sistemici quando nascono è proprio quello di cui parlavo, Thais, e cioè che all'interno delle dinamiche familiari è possibile vedere anche come si sviluppa, loro dicevano allora, il malessere, anche lavorando su quello, creare situazioni in cui... E quindi non si crede nella malattia, cioè in, in senso proprio come se fosse il corpo che si amala, che, che che contiene anche la mente, che bisogna prendere delle medicine per poter guarire. Dopodiché c'è una seconda generazione che continua il lavoro. La Sponda Est, che lavora molto con le emozioni, con il rapporto, si sviluppa nel centro d'Italia. Per questo io sono arrivata in Italia, perché la seconda generazione era lì. La seconda generazione della sponda ovest di Palo Alto del gruppo di Bateson si sviluppa eh, dentro eh, un gruppo di eh, clinici a Milano, eh, parte di queste, guidato da Mara Selvini Palazzoli. Parte, il gruppo a un certo punto si separa, una parte di loro, che sono Luigi Boscolo e, Franca, e Gianfranco Cecchin, mh, hanno aperto anche una scuola di formazione e in un anno sabbatico io sono arrivata in Italia, venivo da una parte al paese che aveva chiuso i manicomi e da un'altra parte a fare una formazione, una specializzazione con clinici che lavoravano con il disagio psichico, con la famiglia, ma anche con gli individui e attraverso quel lavoro era possibile guarire, cioè era possibile arrivare a una situazione di maggior benessere. E quando tu dici oggi che questi paradigmi si contrappongono e che sta prendendo nuovamente il sopravvento, eh, quello considerato più scientifico, eh, che trova le cause attraverso la ricerca e lo studio della mente in senso biologico. E, mh, sicuramente credo che ci siano molti interessi, e nuovamente non è un'idea mia, io concordo con quello che molti eh, eh, colleghi studiano da tempo, ehm, e sono, però sono profondamente convinta che da una parte un modo per rendere tranquilla la comunità. Abbiamo trovato la malattia, quindi dobbiamo cercare una pastiglia. Sembrerebbe più facile. E da un'altra parte, nuovamente anche questo non lo dico io, ci sono degli interessi economici e ci sono le case farmaceutiche che, certo, hanno un interesse quello di promuovere e vendere ciò che producono e le case farmaceutiche sono forti. Eh, credo che noi sistemici, terapeuti relazionali, che crediamo profondamente in questo, eh, siamo finora stati in qualche modo meno bravi a dimostrare con la ricerca quanto il nostro lavoro è quello che veramente aiuta. E a volte a me viene voglia di, di, di, di, non so, di urlare ai 420. Guardate che questa persona è venuta quest'estate, stava impazzendo dalla quantità di voci che sentiva, da tutti i vicini, contro di lui, ma anche dalle persone che passavano per strada, non dormiva più, non... E nel giro di pochi incontri abbiamo trovato il significato di queste voci. Lui ha incominciato a sentire le voci placavano. Da me in studio non le ha mai sentite è riuscito poi a tradurlo in atti da poter distaccarsi da ciò che non gli faceva bene, cambiare abitazione, addirittura città. Cioè una persona che è arrivata e da me in uno stato ormai da più di un anno, e di estrema sofferenza, molto difficile, non riusciva praticamente a fare più niente. Era il mese di agosto, fine agosto. Oggi siamo ad aprile ed è una persona che sta lavorando e sta lavorando bene. Già è molto creativo. E addirittura, dopo che è passato un periodo in cui una persona di quasi 40 anni, non giovane, però eh, viveva molto vicino dai genitori, ha cambiato, evoluto quel rapporto, e, spostandosi proprio eh, in una fase intermedia in cui è eh, all'interno di un progetto di co-housing, ma dove si trova benissimo. Poi magari parliamo delle sfide di quello che c'è oggi, di quello che anche col CITRA stiamo sviluppando. Vedere quanto addirittura riesce adesso ad avvicinarsi ai genitori da un punto buono quando va a trovarli. Però ha fatto anche la distinzione, si trova in un altro posto e sta bene. Io credo eh, che mh, se riuscissimo a descrivere di più ciò che è possibile fare con questi approcci dialogici, non solo sistemici, non pretendo dire che sia solo la sistemica che funziona, le ricerche dimostrano in psicoterapia e scienze umane una, eh, una rivista che è la più antica all'interno dell'Italia, e il, dentro del CIPRA abbiamo un collega, fa parte del comitato scientifico, che è il condirettore Paolo Migone, che ha eh, non da molto mh, pubblicato eh, un enorme studio che dimostra che il maggior successo e ciò che determina il successo non è l'approccio, se specifico, quanto la qualità della relazione tra l'operatore e la relazione d'aiuto, il terapeuta e là o le persone con cui sta lavorando. Questo vuol dire moltissimo, è un, un dato incredibile. Se portassimo le ricerche, questi dati avanti, potremmo sensibilizzare di più la popolazione, no? facendo capire che davvero per arrivare a un maggior benessere forse e piuttosto che placare un sintomo, ma star male da altri punti di vista e comunque con effetti lo, collaterali attraverso gli psicofarmaci, sarebbe ottimo eh, poter diffondere di più ciò che c'è da molto, che non è nuovo e che è la... La vera terapia, che vuol dire un percorso che ti aiuta a stare meglio, che prende in considerazione che un disagio psichico è qualcosa dell'anima, è qualcosa relazionale, qualcosa legato alle emozioni. Ed è un'illusione che le pastiglie su quell'ambito possano fare chissà cosa. Mm -hmm. eh, mi viene da pensare che, come hai detto tu, eh, la cosa viene di cos'è scienza, no? cos'è considerato la scienza, che poi ci arriva alla formazione, no? all'università. Eh, sì. eh, Basalia è un concetto anche molto centrale, è la deistituzionalizzazione, no? e io un po scherzo un po' con questa cosa che bisognerebbe istituzionalizzare anche le università perché eh, riprendere un po', andare un po' avanti e non stare chiuso in modelli che sono lì no? e si ripetono o si aggiunge una cosa per dare un po' un'impronta un, un moderna ma di cose vecchie no? allora... Sì, e arriviamo alla formazione a questo punto. no? Penso che eh, boh, a questo punto domando, hai, hai citato il Cipra, no? che sei presidente di questo, di questo eh, ente. Eh, ci puoi raccontare un po' di cosa si tratta, di cosa fa? Sì, molto volentieri, molto volentieri perché, perché è una realtà che abbiamo voluto far nascere nel 2013 siamo riusciti a farlo ehm, ed è una realtà, a mio avviso, speciale. Allora, il Cipra di fatto è un movimento professionale culturale, eh, ci riteniamo un movimento, un movimento nel senso che eh, dico una parola forte, ma io... Forse è la prima volta che la dico, eh, però io mi sento così. Cioè militiamo mh? in qualche modo. E direi fondamentalmente su, su due fronti. Il primo riguarda un aspetto che finora abbiamo toccato solo quando abbiamo parlato delle reti, appena appena. Però il primo, molto importante, eh, riguarda il fatto che, che siamo un movimento con una prospettiva pluralista, una prospettiva cosmopolita, non etnocentrica, scusate le parole difficili, che forse adesso spiego un attimo meglio, rispetto alle professioni. E cioè l'Italia ha degli aspetti grandiosi come essere stata l'unica che ha chiuso i manicomi. Questo c'è da dire, c'è da continuare a ricordare, ma non basta. Da un'altra parte ha dei punti deboli e uno dei punti deboli, e parlo sempre all'interno di questo ambito, è che eh, c'è un'idea di professioni forti che possono portare avanti un po' tutto e che quindi hanno una specie di monopolio. Mm? E una volta era così con i medici e l'Italia così avanti con una legge come la legge Basaglia, era totalmente indietro rispetto alla figura dello psicologo che c'era più o meno ovunque nel mondo occidentale e in Italia mancava. E finalmente è stata riconosciuta nel 89, che, cioè, è una Io ero arrivata nel 1990 a fare la formazione a Milano e quando mi hanno spiegato la realtà professionale, non solo non ci potevo credere, ma mi era difficile capire quello che mi stavano dicendo. Cioè io venivo da una realtà dove la quantità di professioni in relazione d'aiuto era enorme, erano complementari, in alcuni punti si toccavano e... Um, c'era anche una consapevolezza, da parte del cittadino, che ha il diritto di scegliere il tipo di lavoro che vuol fare. Quello che voglio dire è che nella storia italiana i medici hanno fatto, sembra, io non c'ero, ma una specie di guerra agli psicologi finché la professione di psicologo è stata riconosciuta. Una volta che la professione dello psicologo, importantissima, è stata riconosciuta, l'è introdotto all'interno dello stesso gruppo, di psicoterapeuti, che non è la stessa cosa. C'è come due liste separate, ma di fatto è all'interno di uno stesso albo. E dopo quello che è successo è stato che è come se avessero fatto un sinonimo di psicologia che è una cosa, e psicologo che è una professione specifica. E sempre più alcuni movimenti politici professionali hanno incominciato a sviluppare quest'idea che lo psicologo può più o meno fare tutto, dall'inizio alla fine, trattando le persone. Mm. Ci sono molte altre figure professionali. In Italia si parla tanto del counselor perché il counseling ha preso piedi, non a caso, è una figura che assolutamente quando sono arrivata in Italia ho sentito che mancasse, no? però ehm, anche i mediatori familiari eh, in Italia incominciano ad essere delle prefezioni che erano non regolamentate, adesso incominciano ad essere riconosciute. Ma ci sono realtà altre nel mondo in cui la quantità di professionisti e la relazione d'aiuto è tale per cui si diffonde un'idea che io posso scegliere quello che voglio fare. No? E uno chiede Ah, in questa fase di passaggio ragazzi possono dire uno all'altro io sto facendo danza terapia. E un altro dice, io invece, cioè in situazioni anche evolutive, che sono preventive, non bisogna andare in situazioni estreme soltanto a chiedere aiuto, ma ci si può arricchire di situazioni eh, di altro tipo. Um, il Cipra, dunque, ha da una parte... E, e questa caratteristica, che vuole vedere in una posizione inclusiva quante più professioni di aiuto che creino un contesto democratico dove le persone possano liberamente scegliere ciò che vogliono per loro stesse, sempre con maggior consapevolezza, dove i professionisti possano trovare dei punti d'incontro e anche distinguersi e creare delle vere reti. E ciò che io sto dicendo può sembrare molto più costoso, ma di fatto le ricerche dimostrano che mh, con la deistituzionalizzazione, un buon lavoro di rete, e con eh, l'accompagnamento di diverse figure professionali, a seconda dei bisogni, o più di una comunque, diventa una situazione molto più economica di fatto. E un secondo filone, che potrebbe essere come tutto connesso, però è decisamente un secondo filone e altro, su cui stiamo lavorando molto, riguarda i diritti umani delle persone cosiddette fragili, non riguarda solo la salute mentale, possono essere persone portatrici di disabilità, possono essere gli anziani, anche l'ambito di bambini e famiglie, lo, gli scandali che ci sono stati di recente, relativamente di recente, eh, rispetto a tutto il discorso della tutela minore e, mh, o in ambiti adottivi. Insomma, noi facciamo un lavoro che è un lavoro che mira ad essere sempre più consapevoli di come non eh, fare un utilizzo improprio del potere dettato dal ruolo del professionista nel contatto con gli utenti o le persone con cui lavorano. E su questo facciamo delle attività culturali, costruiamo reti all'interno d'Italia, perché Thais tu all'inizio hai fatto un'introduzione dicendo siamo, e dopo sei tornata al discorso, dicendo siamo in una fase critica, in una fase in cui eh, sta prendendo il sopravvento, un approccio che dimentica tutto l'aspetto relazionale. Mh? E quindi eh, non solo noi siamo molto favorevoli a, mh, agli approcci relazionali, ma lavoriamo per quello che chiamiamo, in senso lato su molti fronti, eh, i diritti umani di queste persone. Una cosa che mi sono dimenticata di dire, e non è secondaria, dicevo, la libera scelta del cittadino, anche la libera circolazione del sapere. Questo è un aspetto costituzionale che il nostro, purtroppo, eh, ordine, e quando dico nostro mi riferisco adesso in quanto psicologa, qualche anno fa ha cambiato eh, un articolo nel codice deontologico, che è un articolo difficile da capire, dove dice che lo psicologo non può insegnare materie psicologiche a non psicologi. E questo è un tema estremamente delicato, perché si perde la nozione della psicologia, che è una scienza trasversale, che subentra per forza non solo quella, anche l'antropologia, la sociologia, sono discipline di cui non possiamo farne a meno. Quindi l'idea che uno possa insegnare la psicologia soltanto a psicologi è, è, va contro l'idea della libera circolazione dei saperi, quindi è anche, a mio avviso, anticostituzionale. Noi siamo un movimento che lavora a favore di tutto questo. Multiprofessionale, con l'idea di creare anche... Interprofessionalità, Non so, potrei parlare molto di più, perché poi mi appassiono e parlo molto di più di queste cose. Però chiedendomi che cos'è la realtà del Cipra e posso dire che è questo e che mh, mh, ci occupiamo non solo a livello culturale, ma anche abbiamo eh, eh, attraverso le reti è cominciato a creare un'applicazione pratica di tutto ciò che eh, implica anche l'inclusione delle professioni, la valorizzazione della pluralità e anche situazioni che dimostrano che il benessere va creato attraverso la relazione d'aiuto. Mm -hmm. E questo io, quando mi racconti tutto questo, mi collego molto anche a, a proprio l'idea di Basalia, no? di se, tu sei, se la persona è il centro, le, spe, le specialità diventano molto, molto secondarie. No? Eh, no, mi ha ricordato anche di un'esperienza, quando facevo ricerca in Brasile, no? la mia ricerca di, di dottorato, eh, con psicologi che lavoravano nei centri di salute mentale no? e mi hanno raccontato che in una città del, dove ho fatto la ricerca, che era una città grande, di quasi un milione di abitanti e tutto, eh, hanno portato questa idea di Basalia a, ai servizi, no? che stavano nascendo, perché il nostro è un po', un po in là no? rispetto a quelli italiani, e, e, e la persona, la coordinatrice era, era molto, era, era venuta a Trieste, aveva fatto, fatto la sua formazione, tutto, e ha portato tutta questa novità e radicalmente ha detto che non si faceva più niente di specifico, tutti dovrebbero eh, fare le cose diverse, laboratori, officine, allora tutti, tutte le figure, no? eh, mi ha ricordato un po' che questo ha portato diciamo, degli effetti, degli, tanti effetti, diciamo, anche dal, dal punto di vista del professionista che ha detto "Ma cosa faccio, ma qual è il mio ruolo qua? Ah, eh, ma... no? eh, Guarda, ma... questo, questo aspetto, Thais, è molto importante. Forse eh, mi preme dire che al Cipra non è che diciamo che tutti facciano tutto, quello che noi diciamo è che una professione non può fare tutto e che la diversità è una ricchezza, la diversificazione è necessaria, quindi lavoriamo molto sul capire dove sono i confini per valorizzare ogni singola professione, aggiungiamo non senza punti d'incontro, senza quella rigidità dove a quel punto si creano situazioni ridicole, passatemi il termine, come per esempio io lavoro nella regione Emilia-Romagna da molti anni con lo sviluppo dei servizi di counseling nei centri per le famiglie e eh, conosco anche, non ho fatto la formazione, ma poi sono entrata nei processi di supervisione sulla mediazione familiare, che ha vissuto poi a sua volta un processo dove oggi ci sono approcci anche sistemici di mediazione familiare nei centri per le famiglie. Allora c'era un momento in cui eh, ho notato che si era arrivata una situazione e paradossale dove per esempio una coppia di genitori veniva per un percorso di counseling che eh, passava ad essere eh, una situazione dove la loro crisi andava verso una eh, separazione e quindi il counselor nel momento in cui parlavano di quell'eventualità doveva inviare la coppia, anche se aveva creato un buon legame in quei due incontri, devo dire oh, io non sono l'indirizzo giusto, adesso dovete andare. O viceversa, una coppia che arriva in mediazione dice vogliamo arrivare ad un accordo buono di separazione, al secondo incontro dicono Mh, però vorremmo magari, e creiamo, o oh, al terzo incontro, di poter stare bene insieme, allora il mediatore doveva dire Ok, allora adesso andate da un'altra parte, da un altro professionista. È un esempio piccolo di come è necessario eh, differenziare le professioni, al contempo, dando, privilegiando, dando importanza e privilegiando la relazione con le persone. Uscendo da confini rigidi che poi non sono a favore di nessuno, certo non dei nostri clienti. Mm. Sì, eh, no, per, tornando alla storia, è proprio questo: perché eh, l'esperienza è diventata anche quella un laboratorio. No? Racconto questo che per me è molto significativo. No? La persona ha portato la sua lettura su queste idee, no? tutte che. Eh. Erano molto. Aveva vissuto, no? E poi ha fatto anche la sua interpretazione di quello, ha portato a questo contesto, e le persone sono andate in crisi, non, non gli utenti, i professionisti, perché hanno detto cosa faccio, no? E pian piano si sono un po' eh, messi in una situazione di dover guardare la persona e non la tecnica, no? E piano piano le cose si sono un po' equilibrate, perché hanno partito, hanno, hanno un po' denudato, si sono denudate delle tecniche, si sono messi in contatto e poi alla fine si sono create altre cose, e, e riprendendo no, che ci sono delle figure diverse, non è una cosa unica, ma che la partenza è proprio come hai detto tu, la relazione, no? chi ho davanti e non... Nuova tecnica, quello che ho imparato eh, là, che è qua, no? giusto per finire la storia, è stata molto interessante. È, un, è molto questo che, che mi racconti. Che ci racconti. Sì. Oh, direi che possiamo eh, anche partire a, per, eh, a parlare delle sfide, no? e sfide e possibili contributi. Della, dell'approccio sistemico di quello che, che fate della tua esperienza? Allora, ehm, in senso più lato mi viene da dire che pur parlando di salute mentale di Basaglia sappiamo bene che molto inizia con i bambini e dalla scuola. Io credo che l'istituzione scolastica oggi in Italia eh, abbia bisogno di ammorbidirsi un po'. Sento sofferenza fra gli insegnanti, tensione che non può non essere trasmessa ai bambini. e Parlando di istituzione, la scuola è sempre più un'istituzione che a mio avviso deve diventare una realtà più fluida, più aperta, all'interno delle sfide eh, dentro la scuola direi che anche lì è importante la pluralità delle figure che lavorano. Io ho l'esperienza eh, di un paese dove ogni classe aveva e ha tuttora il counselor che dedica delle ore a settimana, e che lavora anche eh, nel rapporto mh, del gruppo classe con l'insegnante, lavora con il gruppo dell'insegnante, lavora eh, nel, eh, nel migliorare il rapporto scuola-famiglia, eh, pensa a come la scuola può rispondere alle aspettative dei ragazzi, dei genitori, e non solo degli insegnanti o di un ministero, no? eh, Credo che anche all'interno della scuola ci siano eh, tutta una diversificazione di figure, come per esempio lo psicopedagogista, che è importante che abbia un suo spazio e che mh, ci sia una struttura che prevede e non prevede queste figure. No? Anche lo psicologo, cioè sono persone libero professionisti che hanno un accordo e, e, e dipende da quanti soldi hai. Credo che se il, il bacino scolastico fosse eh, più flessibile, e accogliesse diverse figure professionali, a seconda delle situazioni, in una vera collaborazione, potrebbe questa essere una misura non solo preventiva, ma di crescita, che potrebbe aiutarci a fare un salto che oggi non c'è, come se stessimo facendo salti all'indietro, questa è la sensazione che ho. Per cui, mh, così, mi è venuto in mente in questo momento parlare di questa sfida, anche se quando mi hai chiesto di, di, di fare questa conversazione eh, alla radio e mi hai detto di cosa si trattava. Non, non ho mai pensato che avrei parlato della scuola. Ad ogni modo, se parliamo dei servizi pubblici oggi, di salute mentale, eh, ok, abbiamo chiuso i manicomi, ma c'è molto da fare, molto da fare nel territorio, nella comunità che passa dalla sensibilizzazione delle persone fino a eh, situazioni che qua e là esistono, eh, di servizi che, come i centri psicosociali, li chiamiamo in Lombardia, i CPS o centri di salute mentale, CSM, insomma, in ogni regione si chiamano un pochino diverso, però questi centri che possano essere dei posti, dove le persone si sentano a loro agio, possano fare delle attività, possano trovare dei gruppi, possano socializzare. Oggi sono diventati posti sanitari to-cour, dove la maggior parte del pensa che accede, riceve una conversazione con uno psichiatra che dà lo psicofarmaco oppure l'infermiere che lo prescrive, che, che non lo prescrive, lo dà proprio se bisogna dare un'iniezione. Um, una volta, quando io parlavo male l'italiano ed ero arrivata da poco in Italia, stavo parlando con un ragazzo che mi ha detto che andava al CPS. E dopo che era stato ricoverato eh, in psichiatria. E, e io le ho chiesto che cos'è il CPS, ero arrivata molto poco, e gli ho chiesto cos'è il CPS e mi ricordo che lui mi ha risposto è come un oratorio dove tu vai, puoi trascorrere del tempo, ma ci sono dentro anche dei medici che ti danno, e le medicine di cui hai bisogno, no? E la faccenda dell'oratorio, che quella è una realtà in Italia che in molti posti ancora funziona, al di là dell'aspetto religioso come un posto di aggregazione per i ragazzi pomeridiano, molto forte, no? E anche estivo, e anche... Mi fa venire in mente che ehm, l'idea da questi piccoli centri a posti residenziali a che possano essere umani, che davvero trattino eh, la relazione e valorizzino le persone, io credo che questa sia la sfida principale. Ripeto, qualcosa c'è, ci sono i TERP che lavorano nelle comunità, però il. Il rischio, tu parli di sfide, il rischio è che i piccoli posti che abbiamo siano posti eh, eh, o i tanti, quelli che esistono, che diventano eh, piccoli manicomi. No? I posti residenziali oggi stanno tornando a delle pratiche che io credo che nel 70 dopo il 78 negli anni 80 erano impensabili. Questo io credo che sia anche per via di eh, mancanza di, di, di risorse, di studio, di investimento, gli operatori stessi quindi hanno un po' perso la bussola rispetto a tutta la la nostra realtà, che da andare fieri in tutto il mondo. Siamo l'unico paese al mondo che ha fatto una legge, quella 180, chiamata Asalia. E quindi, ecco, come Cipra eh, noi proviamo a sensibilizzare al riguardo, vogliamo diventare quanto di più. Ci sono oggi delle realtà, e, e non, non poche, eh, e sono relativamente recenti, e quindi questo credo che se vorremmo finire con un tocco di ottimismo, mi viene da fare un elenco e guardo perché li ho scritti, non vorrei dimenticarvene, se mi dimentico una e, e, e chiedo scusa, però c'è una realtà chiamata la consensus conference, che um, è quella che vuole dichiarare che l'approccio relazionale è molto più efficace di quello farmacologico. Mm? Uh, ed è una realtà che ha scritto, tra l'altro è legato a un manifesto che è arrivato all'Istituto Superiore della Sanità. Questo manifesto è stato firmato, scritto dalle mani del presidente della SPI, Danopoulos, da Barbato, Starace, sono psichiatri che dirigono dei... D'Antonello Delia, che è un collega di Roma eh, dell'Accademia eh, di Psicoterapia Familiare, ed è anche il presidente del... Movimento Psichiatria Democratica è anche socio del Cipra, ehm, e ehm, un professore di Pavia Politi, che uno per avere dentro anche l'università, eh, un'altra eh, realtà molto interessante è di tre associazioni di psicoterapia molto importanti. Una è i CNSP, che sarebbe il coordinamento nazionale delle scuole di psicoterapia. L'altra è la FIAP, che è la Federazione Italiana di Associazioni di Psicoterapia, e l'altra è la Società Italiana di Psicoterapia, la Sipsic, che insieme dichiarano che mancano operatori nel pubblico per permettere alle persone di giungere a una psicoterapia. Tu mi hai parlato, Thais, mi ha chiesto quali sono le sfide. Una delle sfide è quella di non creare una differenza eh, eh, su basi economiche e che tutti abbiano accesso alla psicoterapia. Oggi la psicoterapia è fondamentalmente privata in Italia, per cui non tutti hanno accesso. Mm? E questo è un... Poi... C'è una realtà che ha una sigla difficilissima, ma abbiamo costruito e lo ha promosso Giuseppe Tibaldi, che è uno psichiatra che dirige il centro a Carpi, e ha promosso il gruppo italiano. E è il, dentro il Cipra è il referente degli psichiatri, il socio del Cipra, il referente degli psichiatri. La sigla è IIPD. W, che sarebbe per International Institute Psychiatric Drugs Withdrawal. Fondamentalmente è un movimento che è proprio contro l'abuso e l'utilizzo sfrenato di psicofarmaci antidepressivi, non solo antipsicotici, ma anche quelli che vanno alla grande oggi, no? che sono gli antidepressivi. Hanno fatto, il Gruppo Italiano, un primo congresso a gennaio del 2020, proprio prima prima, fatto, prima, prima della pandemia. È stato un congresso fondativo che ha iniziato a costruire le reti no? insieme a noi. E visto che ci siamo c'è un convegno internazionale post pandemia il 6 e 7 maggio eh, su giornate in cui si parlerà di tutte le alternative eh, agli psicofarmaci. E poi ci sono anche le realtà che stanno introducendo, per chiudere il cerchio con la sistemica, l'Open Dialogue che ha eh, sviluppato Secula e che sta avendo sempre più, parlando di dialogue sta avendo sempre più voce in Italia. Si sta introducendo, io so che anche in Emilia-Romagna eh, ci sono realtà. Eh, anche qua Tibaldi è molto attivo dentro. E poi ci sono le reti con le associazioni dei familiari e l'UNASAM noi curiamo molto anche questo genere di reti come Cipra mm? ecco volevo fare questi cenni visto che questa intervista parla perché penso che bisogna valorizzare quello che si sta facendo io forse prima di concludere mi scuso con chi senta perché so che state registrando e verrà inserito in un canale YouTube per chi eh, sentendo questa relazione senta che non ho sufficientemente valorizzato o che ho dimenticato qualche realtà, l'obiettivo mi pare non fosse questo, ma era quello di, di pensare un po', partendo dalla sistemica e basalia dove siamo oggi e che cos'è il Cipra. Ecco, su questo penso di poter eh, di aver in qualche modo detto. Poi magari nel canale YouTube potremo mettere man mano le persone, se vogliono aggiungere, dei siti per indirizzare o delle pubblicazioni, perché oggi ci sono sempre più pubblicazioni. Il gruppo italiano della International Institute of Psychiatric Drug Withdrawal sta da qualche annetto da, da prima della pandemia e durante ha continuato facendo un bellissimo lavoro di traduzione di materiale bibliografico in italiano e quindi penso che possa essere un'occasione magari di pubblicare credo che si possa nei canali youtube inserire anche dei, dei link o cose del genere sì. No? Sì, sì, so... ah, Cecilia. No, no? Cecilia ti, ti ringraziamo tantissimo colgo l'occasione anche per ricordare il sito web di, di, di Cipra che è cipraweb.it proprio con l'invito a tutti i professionisti delle relazioni di aiuto di, di tenerlo come punto di riferimento alla luce di tutte le, le riflessioni che ci hai portato Grazie Pierpaolo. Se posso a questo punto dico che eh, l'associazione annuale eh, è di 30 euro soltanto e questa è proprio la nostra politica, poter essere un movimento numeroso in tanti e non gravare sulle tasche nostre che sono già mezzo vuote. Ecco. Grazie, quindi con l'invito a tutti i professionisti che ci ascoltano di di costruire reti, di entrare in questo tipo di eh, associazioni, enti, ma anche gruppi che possano promuovere un, un taglio di questo tipo rispetto alla salute mentale. Eh, Posso dire, solo una cosa, che mi sta eh. così, no? Eh, ma è utilissimo anche sapere tutte queste iniziative, no? Perché veramente questo anche... È... Eh, poter fare rete, no? Mia, Però eh, quando dici che eh, hanno delle richieste di introdurre di più la psicoterapia nei, nel, nel sistema sanitario, no? Eh, non so, ti domando, Cecilia, questo perché io, come sono anche, io ho vissuto altri contesti, vedo che questo è molto anche come è stato fatto qua in Italia, la, la divisione di psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e altre figure. No? fatto in questo modo qua e ti domando se questo manifesto potrebbe essere anche più allargato non solo la psicoterapia ma la richiesta delle figure proprio eh, della relazione di aiuto no? che vedo che tante volte si ghettizza un po' le cose e penso che magari il senso potrebbe essere anche quello secondo te? Allora, questo senz'altro perché quello che come Cipra diciamo. Io vi ho raccontato delle realtà altre. Quello, ovviamente le associazioni di psicoterapia sono favorevoli a che ci sia. Noi diciamo, se incomincia ad esserci la psicoterapia, è già una buona cosa. no? Noi siamo favorevoli assolutamente all'introduzione anche di percorsi variegati e di figure distinte, di figure che possono... A volte dare un sostegno che la psicoterapia non può, non ha luogo. Cioè la psicoterapia è meravigliosa in alcune situazioni. Sappiamo che in situazioni di forte crisi non è quello. E l'alternativa allo psicofarmaco, se non è la psicoterapia, può essere eh, forme diverse di accompagnamento leggero, passatemi il termine, no? E, e quindi che in Italia non sia un tabù e non diventi pauroso dire che una figura come il counselor può accompagnare eh, all'interno di una rete, sapendo quello che sta succedendo, non da solo, nel servizio pubblico, diversamente dall'educatore professionale, perché l'educatore professionale è una figura importantissima, ma è all'interno di un paradigma molto diverso da quello del counselor. Allora, l'idea che ci sia anche una figura come il counselor, io credo che non sarebbe un'intenzione italiana, sarebbe un'apertura, sicuramente sicuramente potrebbe risparmiare soldi, offrire un servizio prezioso a persone bisognose e dare più lavoro a persone cui manca il lavoro. Come già, come già esiste altre realtà come per esempio il sistema inglese e tanti altri, no? mm -hmm. il sistema inglese è un po diverso e a volte è importante guardarlo come un esempio ma a volte ci frega perché lì psicoterapia social workers e counselor vanno un po eh, spesso molto insieme va benissimo non lo sto criticando dico che per la realtà italiana non è quello che possiamo proporre oggi, anche perché le formazioni sono molto diverse. Cioè il counseling in Inghilterra si studia in un certo modo un e certo, una quantità di anni. Anche in Israele il counseling social workers studiano, fanno un percorso estremamente esperienziali all'interno dell'università eh, di molti anni, per cui si capisce che facciano cose che da noi non possono uh, fare questi, però ecco, qua apriamo il mondo e la formazione, sarebbe per un'altra ora. Facciamo un altro webinar su questo. <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> Benissimo, grazie Sestrani, grazie tantissimo, bellissima che... opportunità di di riflessioni. Per Grazie Pierpaolo. Oggi siamo anche noi adesso. Al prossimo appuntamento. Ok. Arrivederci. Sì, arrivederci.